Eccolo, eccolo Benvenuti in questo nuovo video Io sono barbuto Ma non ho la barba allora visto che l'altro giorno vi è piaciuta un sacco la reaction ai tiktok della mia ragazza Oggi ho deciso di fare la reaction ai tiktok di mia sorella So che a voi piacciono le reaction dei tiktok proprio in generale fatte da me Dal sottoscritto da Barbuto il campione Quindi per variare un po' oggi porto una reaction che non ho mai fatto L'avevo già iniziata ma il telefono mi ha cancellato la registrazione schermo Come capita spesso e volentieri Oggi vi voglio dire una roba A parte che qualcuno avrà notato ho cambiato di nuovo la registrazione della camera ma non ve lo farò vedere oggi Ve lo farò vedere nel prossimo video Comunque stavo dicendo oggi non è proprio giornata Perché prima mi è caduto il telefono Si vede sicuramente si è spaccato tutto Per fortuna si è spaccato il vetro Il doppio vetro cioè non per fortuna si è spaccato il vetro Cioè ho il doppio vetro spero sia quello Non riesco mai a capire se è quello sotto o quello sopra Ma credo quello sopra Comunque bando alle cianciofile Se sei nuovo mi raccomando iscriviti e Commenta con hashtag nuovo iscritto Perché ti metterò un cuoricino Cercherò di metterlo a tutti per darvi il benvenuto Personalmente, iniziamo subito con questa reaction R Reaction Damn bro Dicono che sul pollice ci sia scritta l'iniziale del nome della propria anima gemella E non vedo nessuna lettera Mi sa che questo TikTok non funziona Oh che tenera, che tenera la mia sister Nooo perché piange no, no, no, no, Perché piange Comunque non vedo mia sorella penso da 5 mesi Da gennaio che non la vedo Che mese siamo? A maggio Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 5 mesi che non vedo mia sorella La mia famiglia Con un po' di nostalgia Eccola Eccola Si mette le, cuff le cuffie nel naso Perché? Milano, oh io, io. No, vabbè. Sembra di, abbe, di, abbe, di, abbe, di avere un subwoofer. Un subwoofer proprio <bop> nell'orecchio. Dopo voglio provare anch'io. Anzi, provo subito. Chissà se funziona con tutte le canzoni. Con le airpods è molto più comodo comunque. Vedi? Vediamo. Mettiamo una canzone di Travis Scott. Di Travis Scott. Sentiamo. Tietto tutti i A me sembra uguale. A me sembra uguale. Magari funziona solo con alcune canzoni. Belle le cuffie prima nelle orecchie e poi nel naso. Cioè, prima nel naso e poi nelle orecchie. Ok, continuiamo. Continuiamo con la nostra reaction. Non avrò più una reputazione. Ah, questo TikTok l'ho fatto pure io. Ma dov'è la testa? Raga vi ripropongo qua l'immagine Dove cavolo è la testa raga? La terza come ha fatto? Andiamo avanti oh, Guardala Che attrice. Come entra nella parte Guardala Attenzione Eccola oh, oh, oh, oh. Brava mia sorella, molto brava! Eccola, prontami con... subito! <ride> Come mia, mia mamma! non ho nulla da nascondere, vediamo se hai le palle. Le palle. Pane. <ride> Andiamo avanti! Mi ricordo che mia nonna diceva sempre: una banana al risveglio ti fa sembrare tutto bello. No, secondo me una banana al risveglio non ti non fa sentire meglio. E beh, quello non si può dire. proprio. Perché... <ride> Periferito Mamma mia come sta crescendo mia sorella In 5 mesi è cresciuta tege, tantissimo un botto. Un Che bei vestitini Proprio figa mia sorella una, una sua Che bei vestiti Tra l'altro non so se notate ma mia sorella Ha i capelli simili ai miei Un po' più scuri gli ho copiati lo ammetto gliel'ho No No Ah, lo no, conosco sto video. No, è stato affettuoso per dire sciocchino. Gli no, scioc di di sciocchino. Cosa fai? Però dovrei imparare. Dovrei imparare? Lo sciocchino ma cosa stai facendo? <ride> ok. Eccola, eccola che fa la tinta, è proprio quella che ho preso anch'io. Gliel'ho copiata senza saperla. Io pensavo l'avesse presa rossa, perché su di lei sembrava rossa. Invece cioè anche lei ha preso Roll della stessa proprio. I'm Savage. Vediamo a chi stanno meglio, a me o a lei? Vediamo. Vediamo a chi stanno meglio, a me o a lei? Votate. Votate. Voglio il voto. Il voto voglio. Votate. Martina o Giuseppe? Secondo me sta meglio a me. Cioè, comunque, Barbuto è sempre piaciuto. Scusa Martina, ma Barbuto è sempre piaciuto. Passiamo col prossimo TikTok. Il mio i to God, I to God, stupid, Oddio, quello sono io, con i capelli arancioni E <ride> eh, questo qua è il periodo in cui ero dai miei, quindi credo gennaio, dicembre-gennaio Dere, watch you see is lonely, and what you wear and di nuovo io, con i capelli arancioni <ride> Eccolo, sempre io, eccolo, ospite speciale gelato. Che bei capelli che avevo, altro che adesso un altro. Io comunque penso di aver cambiato più colori che mutande nella mia vita. C'ho una fame, ma qualcosa da mangiare. Si, staffa, c'ho fame, ma devo finire che prendo il volo. <ride> questi tiktok sono bellissimi Bellissimi Io e mia sorella facciamo sempre questi qua parlati Perché i balletti io non li so fare Ed eccone qua uno infatti Guarda, guard cioè, Guardate che impedito Barbuto nel fare i balletti Cioè prima ero impedito Adesso sono un po' più bravo Però guardate prima Cioè ero impeditissimo Ma il bello è che ero pure convinto Io Visto Skin tic tac le prendo dal mattino già al mattino yeah, Io tanto non dormivo. boh na, na na na Canto sopra raga perché se no mi danno il copyright E non vogliamo che ci diano il copyright Oggi sono strano comunque E qua ragazzi che stile comunque Che stile Cioè, Barbuto comunque si veste in un modo Che io vorrei dire il modo di vestire di Barbuto è sempre piaciuto Eh. Barbuto campione Stilista Barbuto stilista Eccolo che si appresta in un altro balletto oh, Se vuoi ballar con me ti consiglio di non farlo Perché barbuto è negato col balletto oh, oh. Come ero magro raga Qua mi sa che era ancora prima tipo l'estate scorsa Era l'estate scorsa qua Ma Avete presente l'estate non questa la scorsa Ecco quella scorsa ecco era della la... La. Passiamo col prossimo TikTok. Eccola, io che faccio? Lasciamo con i miei amici. Crash dietro e guarda no, Io che mi io accorgo che ho appena fatto una figura di merda. <ride> che faccio? Comunque, <ride> raga, dato un premio a mia sorella perché mia sorella è stra, stra, stra divertente. Tra bella, proprio. È mia sorella, quindi è bella. Cioè, perché comunque se i barbuti è sempre piaciuto, pure la sorella, i barbuti si è. Sempre piaciuta. Oggi diciamo che figa parlo un po' così, zio perché C'ho la giolla che mi è andata di traverso, zio. Cerco di sramatizzare un po' perché oggi è stata una giornata proprio di merda. Che non so se mi spiego. Ok, adesso che mi sono smerdato abbastanza, Pepito sta fermo, sto registrando un video. Eh, obbedisce, obbedisce, lo sto addomesticando, Pepito, per bene proprio. Se gli dico stai zitto, lui sta zitto. Comunque, Comunque, questa era la reaction ai tiktok di mia sorella. Sicuramente vi sarete divertiti perché, comunque, il video di oggi è stato pieno di ignoranza. Oggi mi sono smerdato alquanto. I tiktok di mia sorella sono bellissimi, qualcuno ha suonato il campanello. Sì, perché eh. Barbuto è bello? Pizza? Oh, no, Perché? Sbagliato. Ah ok. Sbagliato. Ha bagnato, ha bagnato È la pizza ha bagnato, ha bagnato E che volevo dire? Vabbè, eh, non mi ricordo cosa stavo dicendo Cosa stavo dicendo? Niente, comunque Ah sì, stavo dicendo che oggi mi sono smellato abbastanza Comunque, nel prossimo video vi farò vedere un po' come ho riarredato di nuovo la camera Ve lo tengo segreto E ci vediamo Domenica Perché ogni mercoledì Ogni venerdì Ogni domenica Esce un nuovo video Alle 18 qua su Youtube E lo sapete Ogni giorno alle 21 Sono in diretta su Twitch Vi lascio il link In descrizione Nel primo commento Ogni giorno alle 14.18 Escono due TikTok Ogni giorno escono Storie su Instagram Ogni due giorni Esce un post su Instagram Vi lascio tutti i link In descrizione Vi lascio in descrizione Nel primo commento Anche le felpe spettacolo Perché le ho ricaricate Di nuovo Perché ne sono finite 200 in tre giorni Ne ho caricate al 300 Non so quante ne siano Rimaste ancora Vi lascio in descrizione vi conviene andare ad acquistare Se volete un pezzo di barbuto Sempre piaciuto Spettacolo Noi ci vediamo domenica Dio sto perdendo la ragione Ciao